Dopo la professione di fede di Pietro, domenica scorsa ci è stato proposto questo, siamo sempre nel Vangelo di Marco, Pietro aveva detto a Gesù tu sei il Cristo e aveva dunque esplicitamente e pubblicamente professato la sua fede anche a nome di tutto il collegio. Apostolico, potremmo dire che quella tesi conosciuta un po' da tutti sul segreto messianico che è insita nel Vangelo di Marco, ci conduce a questo momento, no? al momento della professione della fede. Siamo nel secondo annuncio della passione di Gesù e in questo secondo annuncio, dopo che Gesù ancora una volta ha parlato di sé e di quello che dovrà patire, la morte in croce, le sofferenze che dovrà affrontare. Parla anche certamente della sua resurrezione, ma sembrerebbe che, sembrerebbe che gli apostoli e la comunità che gli sta attorno non, non riescano a comprendere fino in fondo il messaggio di Gesù. Siamo su due lunghezze d'onda diverse, perché Pietro certamente eh, sì, ha espresso la sua, la sua fede, ma poi ecco, voleva distoglierlo avrebbe voluto distoglierlo, insomma da quello che era il progetto di Dio e quindi la, la logica stessa della croce. Qui invece ci sono i due apostoli, Giacomo e Giovanni, che gli chiedono di occupare i primi posti. È strano, no? paradossale, mentre Gesù parla di sé delle sue sofferenze, di quello che dovrà patire per loro e per ciascuno di noi. E questi Apostoli stanno pensando invece a come fare per poter stare il più possibile vicini a Lui, quindi avere anche in qualche modo un posto di prestigio. Potremmo dire che mentre Gesù da primo si fa ultimo, noi da ultimi vorremmo farci primi. E questa malattia, diciamo così, che non è ancora stata debellata, anche dalla Chiesa forse, questo eh, desiderio di voler primeggiare, no? di mettersi in mostra, in evidenza, di essere visibili. No? Io sono assistente nazionale di un'associazione e eh, qualcuno per, per, per così prendermi in giro no? così mi dice beh non hai visibilità. Ah, sono contento di non avere la visibilità perché è quello che il Signore ci chiede, di non essere a tutti i costi visibili al mondo, ma piuttosto eh, appunto credibili con la nostra vita e Gesù amava poi le pietre di scarto lui stesso parla di sé come della pietra di scarto che è diventata testata d'angolo. Questa è la logica di Dio. Farsi piccoli per il Regno dei Cieli. Prenderà i bambini e dirà se non ritornerete come bambini non entrerete nel Regno dei Cieli. Ed è strano che gli Apostoli ancora non comprendano fino in fondo tutto questo. Beh, diciamo che allora non c'è da meravigliarsi se anche oggi non si riesca a comprendere questo messaggio. Ma come diceva Antonino Bello, quella pietra di scarto... Dio l'ha scelta come testata d'angolo, quasi per ammonirci che per lui non ci sono, parla di arance, no? di arance cadute dal carretto che egli non, non raccolga nella sua bisaccia di padre, che non esistono scorie pericolose che egli non faccia sbarcare sulle sponde del regno, anzi sono proprio gli ultimi nel cuore di Dio. Buona domenica a tutti.